Guardate che meraviglia questo posto, mamma mia. Per la rubrica Il viaggio del mondo in 80 video, Sebastiano Serafini parte alla scoperta di Bali in Indonesia. Buongiorno a tutti, stiamo andando a Narita che vado a prendere l'aereo per Bali E mi gusto questi due nigiri Guardate che buono questo nigiri che invece dell'alga è in una foglia Quindi buona colazione e ci vediamo in aeroporto Ciao Ed eccoci in aeroporto, siamo in partenza per Bali Quindi bye bye stagione delle piogge in Giappone e hello spiagge tropicali E guardate Narita come vi potete rilassare Devo dire che comunque in vista delle olimpiadi questo aeroporto è diventato bellissimo salendo sull'aereo! Siamo qua con il nostro giornale di Bali Riprese molto ferme, siamo arrivati a Bali! Yeah. Ecco qua il caloroso arrivo in aeroporto Vabbè quindi siamo arrivati a Bali e consiglio non prendete, no no no no, nessun taxi appena uscite d'aeroporto Seguite i consigli di Seba e andate dritti a prendere il taxi quello serio Abbiamo letto su un blog quindi ci fidiamo È Il nostro taxi blu quindi siamo saliti su questo che ci costerà solo un euro invece che 20 Ci sono le palme Vabbè finalmente siamo arrivati Tra l'altro staremo in Trelief diversi Hotel Il primo è tipo a Chilometri da, dall'aeroporto, invece quello dopo sarà in un posto veramente magnifico, quindi veramente penso che sarà uno degli hotel più belli in cui sono mai stato. Comunque, tutti e tre hotel in cui stiamo questa vacanza sono tutti 5 stelle, quindi siamo contenti. Eccoci qua, arrivati all'hotel, tipo un minuto dall'aeroporto, vediamo quanto costa. Oh mio dio, un euro? Il taxi per un euro? Adesso ancora i calcoli non li so fare bene. Comunque, in teoria dovrebbe essere cioè meno del caffè che ho preso in aereo, che era 2 euro. Guardate che carino, eccoci arrivati nell'hotel Wow, guardate che bello Comunque il taxi ci ha costato 30.000 Perché abbiamo scoperto che 30.000 È la tassa minima per prendere il taxi Che quindi sarebbero 3 euro Adesso andiamo a fare il check in Ed ecco è arrivato il primo cibo, il mio ha un profumo Veramente buonissimo Non lo so, sembra tipo una peperonata Che fa mia mamma, però con dentro Tutte altre cose Adesso ci gustiamo sta cosa, buon appetito È buonissimo Ha un sapore super intenso, anche se è un po' Oleoso, oh mio dio Questa sono la Elsa e la l'Ana Più brutte che ho mai visto Ho finalmente trovato il vestito Per Soul Mafia quando Comparirà nel mio prossimo music video Direi che è bellissimo Cosa ne dite? Siamo in una sala giochi Di Bali, <ride> mio dio questa Fa non poco paura Ghost bowling, si sì, non c'è nessuno Infatti, ma questa sala giochi è, è troppo trash, guardate Che bello, i cuori coi pesci Guardate anche loro quanto si stanno diventando ma è bellissimo Io voglio andare sui go-kart Guardate che carini Ho il presentimento che queste arrivino dal Giappone No ma quanto è bella Guardate la regi il, regino, il regino di cuori Lo riconoscete questo? Non è quello da cui Dumbledore beveva Le forchette conchiglia Utilissime Il santo graal i santi, grazie. E solo per voi questo apri bottiglie. Il senso della moda a Bali è interessante. L'abbinamento dei colori. Mm. E adesso ci vogliono un po' di drink. Siete pronti? Si va siamo da Henry, guardate quanto prosciutto, bresaola salami sono arrivati vari, direi che la serata ha preso un buon inizio, non credo farò altri video oggi perché prevedo un'embriagatura, la serata prosegue con altri due drink, guardate un po' siamo entrati in una specie di combini uh, made in Bali e guardate quanti frutti esotici che c'hanno, Hanno l'alma, sono veramente di tutti dragon fruit, c Hanno anche i picchi d'india una pera, guardate che belle pere, oh mio dio ma hanno anche i vestiti. Me devo comprare uno spazzolino da denti. Questo se ne mangiava sempre mio nonno. Ed eccoci tornati sani e salvi. Uh, Il hotel. Non sono embriaco. Ma dove siamo? Le palme. Certo che però sta tipa fa un po' paura. O sembra a me è una tipa o un tipo? penso una tipa momento colazione iniziamo col riso perché siamo in Asia ovviamente quindi il bacon di Bali adesso ci facciamo preparare una buonissima frittatina Preparare le mie solite uova solo con il bianco dell'uovo. Ecco qua la mia ricetta per rompere le scatole a tutti. Sapete io che sono difficile quando si tratta di colazione, però è il pasto più importante dopo tutto. Edamame, per colazione vi sembra un'idea geniale. Un'insalatina per iniziare la giornata. Ci sono anche le pancake. Prendiamo solo una pancake perché se no la prova costume non la superiamo. Ed ecco qui la mia colazione di oggi. Mangiamo! Sono gli scoiattoli, guardate gli scoiattoli che non... Ah, eccolo qua! Uno scoiattolo lo vedete? Sono due! E poi ci sono anche le carpe! Che carino! Che carino! Ora vi dico uno dei grandi problemi della vita Piscina o mare? Che lo vedete laggiù, no? Lo vedete il mare? Mare o piscina? Non riesco davvero a decidere Ma si sa, conduco una vita di stenti e di fatiche Quindi non lo so, guardate, aiutatemi voi Vabbè, ho fatto solo una notte in questo hotel Ma adesso si è venuta già a prendere una macchina Perché andiamo... Nel prossimo hotel Il prossimo hotel sarà davvero una figata Ci faremo ben 5 ore di macchina Però andremo in un hotel Veramente, veramente Boh il nostro autista. Penso di no. Ho già fatto un Insta story nel frattempo stiamo andando a Menjang, Menjang. È arrivato il nostro autista. Ci faremo ben 5 ore di viaggio, ma ne varrà la pena. Ah, oh, no, non era il nostro. Uffa. Ecco qua. Penso proprio che sia questo. Oddio, il nostro autista <ride> mi fa troppo ridere con i cuscini. Sappiamo il wifi in, in macchina, per fortuna, bene. Sono tutti frutti esotici, un po' di nuts e poi dell'acqua. Sappiamo anche il frigorifero in macchina. Oh, e che siamo... Arigato. Ho scoperto che questo diventa anche un letto, volendo. Stiamo andando in montagna. Cinta. Cinta, I love you. Cinta. Cinta anta. Cinta. Cinta anta. Saya cinta anta. Sembra una canzone di young signorini, ma uh, no, invece ti amo in indonesiano. Ciao. Guardate che meraviglia, con il laghetto sotto, sembra di essere nel mio paese a Trentino a dirvi la verità però siamo a Bali Scendere dall'auto e trovarsi delle scimmie, mamma mia che avventura oh, prima quella mi attaccava guardate This looks so mean, questa mi fa, guardate a me fa paura questa però ve lo dico Guardate che meraviglia questo posto, mamma mia. Siamo arrivati, non la riesco a inquadrare, ma siamo arrivati finalmente alla spiaggia. Ciao Dio, tra la spiaggia tutto il tempo, ma adesso entriamo nella foresta e andiamo alla ricerca di questo hotel. L'hotel dovrebbe essere tra una decina di chilometri siamo arrivati nel parco nazionale di Bali finalmente l'hotel è qui dentro da qualche parte vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store oh, yeah.